Io sono così stanca, non voglio fare niente oggi. Che noia, proprio, oggi. non ho voglia di fare niente. Ho giocato l'Xbox, ho giocato tutto, adesso neanche ho voglia di giocarlo. Ragazzi, che è sta roba? Io vedo mosci. mamma mia, ma che giornata. Forza, ah. la vita è bella. Su, coraggio, è bello vivere bene, nella gioia, nella forza. Con il Signore dai, il Signore è la tua forza e il tuo scudo, confida in lui. Dai, venite, faccio vedere io. Vieni bene. bene, va bene. Va bene.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 E così come Mirko ci ha motivato, ci ha incoraggiato con questa parola del Salmo 28, versetto 7 Il Signore è la tua forza e il tuo scudo Così Gesù oggi ti invita e ti incoraggia dicendo te Io sono la tua forza e il tuo scudo Coraggio Vi invitiamo a fare un video mentre recitate questo Salmo Aspettiamo i vostri video. Grazie che ci avete accolto, alla prossima. Ciao, ciao. ciao.